Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con i principali temi dal mondo del fisco e del lavoro. Oggi è venerdì 9 settembre e in apertura sulle pagine di informazione fiscale e ci soffermiamo sulle novità che riguardano la domanda per accedere al bonus 200 euro per le partite IVA. Passeremo poi alle novità che derivano dalla riforma della giustizia tributaria per quanto riguarda la definizione delle liti pendenti in Cassazione. E eh, arriveremo a parlare delle eh, modalità di accesso al Tax Credit Librerie 2022 e ad analizzare i primi dati che arrivano dal Ministero del Lavoro sul bonus trasporti. Concluderemo, come di consueto, la nostra carrellata quotidiana sulle pagine del Corriere. Eh, in particolare nella sezione Economia ma entriamo nel vivo delle notizie. Eh, per quanto riguarda il bonus 200 euro per le partite IVA, eh, dall'ADEP, l'Associazione degli Enti eh, Previdenziali Privati, arrivano eh, le prime date di riferimento. Si partirà non prima del 20 settembre per l'invio della domanda eh, e la scadenza sarà fissata al 30 novembre. Sono queste eh, le anticipazioni che arrivano da una riunione che ha visto coinvolti gli enti eh, previdenziali che dovranno gestire l'erogazione del bonus 200 euro per le partite IVA. Ricordiamo rimasto in stand-by a lungo e ancora Specialmente in stand by eh, perché si attende la pubblicazione del decreto eh, attuativo in gazzetta ufficiale. Eh, D'altro canto però eh, sempre dall'associazione, dall dall'ADEP, arrivano delle rassicurazioni sulla sufficienza delle risorse a disposizione. Basteranno per tutti i beneficiari eh, che ne faranno richiesta e saranno in possesso dei requisiti. Passiamo ora alle novità sulla definizione delle liti pendenti in Cassazione. Eh, si inaugura la stagione della nuova pace fiscale eh, tra contribuenti e agenzia delle entrate con l'entrata in vigore della riforma della giustizia tributaria. Debutta quindi una nuova forma di eh, riconciliazione, riconosciuta in caso di giudizi pendenti alla data del 15 luglio. Da monitorare sono le scadenze e i tempi per beneficiarne, tra cui il primo che è legato alla notifica del ricorso. Rientrano nella eh, definizione agevolata le liti il cui ricorso in Cassazione risulti notificato Entro la data di entrata in vigore della riforma della giustizia tributaria e quindi parliamo proprio del 16 settembre che è il primo termine da tenere a mente. Nell'articolo pubblicato sulle nostre pagine una panoramica eh, sulle novità. Dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero della Cultura arrivano poi le date e le istruzioni per presentare domanda di accesso al Tax Credit Librerie 2021. Si partirà dal 15 settembre e la scadenza è fissata al 28 ottobre. La L'agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2018 è destinata eh, agli esercenti che svolgono attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di libri nuovi o usati in esercizi eh, specializzati. Eh, il valore del beneficio calcolato eh, sull'importo delle eh, spese sostenute nell'anno precedente, quindi nel 2021, può arrivare eh, fino a un massimo di 10.000 o 20.000 euro, in questo caso le destinatari sono le piccole librerie. Eh, per procedere è necessario registrarsi al portale dedicato e poi procedere con l'inoltro dell'istanza. Nell'articolo pubblicato sulle nostre pagine la guida in pdf e tutte le eh, indicazioni. Concludiamo questa prima fase della rassegna quotidiana eh, con i dati che arrivano dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul bonus trasporti 2022. Sono stati già emessi 515.000 voucher, ma la piattaforma è ancora attiva e eh, ci sono ancora risorse disponibili che ha un reddito inferiore ai 35.000 euro per il 2021, quindi può ancora eh, procedere con la eh, richiesta eh, di ottenere il contributo fino a 60 euro per l'acquisto di un abbonamento per utilizzare i mezzi di trasporto pubblici necessario avere a disposizione SPID o carta di identità elettronica per procedere con eh, la richiesta online. Anche in questo caso sulle nostre pagine eh, maggiori dettagli sulle modalità di presentazione della domanda. Spostiamoci ora su Corriere.it, in particolare sulla eh, pagina economica del quotidiano, superbonus, bollette e bonus. Ecco il nuovo decreto Aiuti TER con sostegni ai bar. Eh, Un'apertura un dedicata alle possibili novità in arrivo con eh, un prossimo provvedimento emergenziale. Eh, ancora il tema dell'energia, quindi è centrale sulla pagina economica del Corriere più 1,3% è l'aumento che registrano le vendite di luglio nel settore commercio con un aumento che sale al 4,2% se si fa un confronto con il 2021. Eh, borsa, bond, liquidità, 4 portafogli invece per controllare il rischio e guadagnare sono questi i dati centrali, i numeri del giorno eh, nella pagina dell'economia eh, di, di Corriere.it eh, ma passiamo a rassegna ancora qualche titolo gas, le municipalizzate, riscaldamento a rischio non chiudiamo i contratti con i fornitori eh, mentre sul fronte delle opinioni la BCE non vede una recessione in arrivo ma i mercati che vendono l'euro la temono gas e petrolio dalla Cina all'India, ecco chi soffia sui prezzi dell'energia. Eh, India, fuori dalle logiche di schieramento, il price cap è possibile. Eh, uno sguardo quindi alla geopolitica dell'energia, eh, dei, dei tempi che eh, viviamo. E ancora BCE, tassi a rialzo dello 0,75%, il secondo aumento dopo quello di luglio. Eh, gli effetti eh, sui mutui, un'analisi di eh, cosa cambia e, e qual è l'impatto sulle radio. Soffermiamoci su una delle notizie centrali eh, del, del giorno, bollette dal governo 12-13 miliardi, slitta però l'intesa UE sul tetto ai prezzi, gli stati dell'Unione Europea non riescono a trovare un accordo su un tetto al prezzo del gas, eh, nonostante le posizioni della Presidente della Commissione UE espresse nei eh, giorni scorsi. Eh, nella riunione di oggi eh, su cui si attendeva una, un confronto, una risposta, eh, non eh, si chiederà di stabilire un tetto al prezzo del gas perché non c'è una maggioranza sufficiente a favore e la questione sarà quindi rimandata ad ottobre. Quello che però bisognerà eh, decidere sarà comunque un eh, piano di emergenza in 5 eh, punti per fronteggiare la corsa dei prezzi di elezioni elettricità e gas. Novità quindi arriveranno dal vertice di oggi, ma eh, non saranno le novità di cui si era parlato nei giorni scorsi. Con la carrellata delle notizie economiche del Corriere.it la nostra panoramica eh, quotidiana si conclude e l'appuntamento è sempre alle 13.30 sul canale di informazione fiscale. Arrivederci.